Crearsi un account Google è un'operazione molto semplice e veloce. Basta recarsi all'indirizzo www.google.it o.com e cliccare sul pulsante blu che trovate qui in alto a destra con su scritto accedi. Si apre eh, una finestra dove inserire le proprie credenziali per accedere nel caso si abbia già un account Google ma nel momento in cui, come adesso, ne vogliamo creare uno nuovo, dobbiamo cliccare su Altre opzioni e poi su Crea un account. Qui andiamo a compilare il modulo, quindi con un nome e eh, un cognome. Dobbiamo scegliere un nome utente, quindi quello che poi sarà il nostro indirizzo Gmail, che è la posta di Google. Se inseriamo un nome banale o comunque già utilizzato da qualcun altro ci viene segnalato da questa scritta rossa quindi non può esserci assegnato questo nome utente dobbiamo trovarne uno che non sia già utilizzato quindi eh, provo a mettere questo è già in uso anche questo allora proviamo un altro vediamo questo ok creiamo poi una password andiamo a digitarla nuovamente nel campo qua sotto e inseriamo la data di nascita adesso io ne metto una a caso e diciamo di che sesso apparteniamo, se lo vogliamo dire, allora non è eh, necessario, non è obbligatorio inserire nel cellulare né un altro indirizzo email, anche se è consigliabile eh, farlo, ma si può fare poi in un secondo momento per eh, diciamo mettere in sicurezza il nostro account, ma lo vediamo semmai in un altro video. Uh, il paese selezionato è già quello giusto quindi clicco su passaggio successivo si apre una finestra con i termini ehm, la privacy e i termini di google eh, clicchiamo su accetto e da questo momento abbiamo il nostro account google eh, con questo account potremo accedere a tutte le, mh, a tutti i servizi google che sono veramente eh, tanti quindi a partire, come dicevo prima, da Gmail e cliccando su altro ne, ne troviamo altri ancora e su altri servizi Google altri ancora.